Allora, è il solstizio che segna un cambio di stagione, sicuramente, ma ci ricorda anche una ciclicità. Spesso mi capita, e quando si avvicinano momenti di passaggio come questo, collettivi condivisi, mi capita di notare che tante cose nella vita ritornano. Si dice spesso, no? Se una cosa non la risolvi, poi la vita te la ripropone in un altro contesto, con degli altri attori, ma in sostanza sempre quella. E mi accorgo che tante persone che incontro mi ricordano persone che ho conosciuto e incontrato che magari non sono più parte della mia vita. Per tanti motivi, perché ci si è persi di vista, perché non ci sono più, perché... Perché... Mi accade, quando si avvicinano momenti come questi, eh, di accorgermi che spesso abbiamo non una seconda occasione nella vita, una millesima occasione nella vita. Se ci alleniamo a trovare le corrispondenze, a accorgersi, accorgerci della ciclicità, delle persone, delle situazioni, dei contesti che ritornano, ci rendiamo conto di avere un enorme potenziale di cura a nostra disposizione. Non è un'occasione perduta quella, ormai è andata così, ormai è rovinata. In realtà l'energia ciclica delle stagioni, del solstizio, dello scorrere del nostro tempo, soprattutto a livello di anima perché per il pensiero il tempo è lineare quello che accade oggi domani è nel passato è immutabile è irraggiungibile il tempo del pensiero scorre solo in avanti dalla causa all'effetto dall'effetto non si ritorna mai alla causa se mischio il latte nel caffè causa effetto avrò il caffè latte. Non posso decidere dal caffè latte di riseparare i due elementi e riportarli nel cartoccino di latte e nella tazzina di caffè come prima. Il tempo del pensiero scorre solo in avanti, però noi non abbiamo solo il tempo del pensiero a nostra disposizione, abbiamo anche quello dell'anima, ad esempio. E nel tempo dell'anima, se noi lo guardiamo dall'alto, come fa il falco, no? da una prospettiva al di fuori dell'immediato, da una prospettiva parecchio più ampia, che vede tante più cose intorno a quello che si muove ora, in questo istante, intorno a quello che possiamo pensare in questo istante, intorno all'emozione del momento. Lo sguardo del falco spazia e trova tanti collegamenti, a persone che ho conosciuto nel passato, a situazioni analoghe che ho vissuto nel passato, anche semplicemente a che cosa stavo facendo l'anno scorso, due anni fa, dieci anni fa, trent'anni fa, nel solstizio d'inverno. Anche il periodo di Natale è un grande punto fisso nel nostro calendario ciclico dell'anno. Ogni Natale e soprattutto ogni fine dell'anno che si voglia o non si voglia ci si ritrova o per nostra iniziativa o portati dall'atmosfera collettiva a fare un po' il punto della situazione. Come è andato quest'anno? Non è passato e non c'è più speranza di recupero. Tutto ritorna, ma costantemente, costantemente tutto quello che mi incontro nella vita e quando ci sono momenti ciclici come il solstizio diventa più facile notarlo, si aggancia a qualcosa che è sempre quello, è sempre parte del mio percorso, riflette le parti di me che ancora sto esplorando o non ho ancora neanche capito da avere, ritorna costantemente tutto, c'è un'infinita possibilità di cura in questo perché se ho sbagliato e personalmente sbaglio quasi sempre, una volta, due volte, 300 volte, è un regalo enorme accorgersi di avere il 301esimo tentativo, magari stavolta faccio meglio, magari non sarà tutto giusto, ma almeno ci riprovo. È come avere sempre l'esame d'appello, è andato male il primo, ma lo ritento, stavolta ci metto più impegno, stavolta sarò più presente, stavolta mi preparo meglio, non ho buttato via tutto un anno per arrivare fino a questo solstizio, ho fatto tante cose in quest'anno, ho vissuto tante cose, è accaduto tanto, vediamo ora che ritornano i, i volti, le situazioni, le difficoltà, vediamo se riesco a viverli in modo più consapevole, intanto se riesco a riconoscerli, li vado a cercare, mi metto in ascolto, cerco di viverli meglio o se proprio sbaglio, come a me probabilmente accadrà in tanti, in nove casi su dieci, almeno meno peggio dell'anno scorso, un pochino meglio, un pezzettino alla volta o magari c'è anche quel caso fortunato in cui questa volta non sbaglio in cui questa volta ce l'ho davvero, questa visuale che riesce a mettere assieme quello che mi sta accadendo e il ricordo di quando mi è già accaduto in un'altra forma, in un'altra sostanza, con altre persone, in un'altra vita. Riesce a mettere assieme l'emozione di quello che vivo col sentimento, estremamente più profondo e vasto che c'è sotto. Magari ad un certo momento riesco ad avere uno sguardo così. Se mi accorgo che mi interessa avere uno sguardo così allora la frequenza del solstizio può essere un punto, un fulcro intorno a cui rivolve, rigira il mio tempo e mi dà l'occasione di entrarci più facilmente in questa frequenza. Oggi è una giornata così, il passaggio di stasera è un passaggio di questa frequenza c'è ancora un'altra occasione. Grazie a tutti, buona giornata.